Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, sono pronto a parlarvi di uno dei prodotti più interessanti del mercato, l'ho provato a lungo eh, dal giorno della sua presentazione fino ad oggi. Sono pronto a raccontarvi tutte le mie impressioni sul nuovo Galaxy Z Flip. E allora, vediamo da vicino questo... Galaxy Z Flip che mi è piaciuto molto nella prova di tutti i giorni pur con qualche limitazione che poi andremo a vedere. Bello il display che quando eh, lo aprite al 100% vi dà quasi la percezione di un telefono che non sia nemmeno un telefono pieghevole a differenza della sensazione di, eh, di diciamo, fragilità e anche questa cosa di vedere le pieghe sul display eh, che capita con il Motorola Razor, invece con lo Z Flip questa sensazione non si ha. Certo, la piega si vede e si vede e come, ma poi eh, torniamo a parlare. Vediamo intanto l'aspetto. Allora, sulla parte esterna, il controllo del volume, ovvero volume rocker, il pulsante di accensione, dalla parte opposta invece il cassettino per la nano SIM, non c'è espansione di memoria, poi c'è la possibilità di utilizzare la embedded SIM. Sempre all'esterno avete la doppia fotocamera, due sensori da 12 megapixel, il displayino che qua vedete 1,1 pollici eh, di diagonale Mm, poi vedremo eh, tutti i dettagli tecnici anche di questo eh, display ovviamente da questa parte avete il caricatore che è USB Type-C ma c'è anche la ricarica wireless l'altoparlante e poi vedete dalla parte opposta la cerniera con il eh, marchio Samsung cerniera che fa un lavoro per cui quando voi aprite il telefono vedete la cerniera va a toccare eh, le due parti vanno a toccarsi mentre con il motorola ad esempio mantengono un certo tipo di distanza quando voi chiudete il telefono vedete la piega è sicuramente accentuata anche per il lavoro che fa questo eh, telefono vedete la cerniera piega il display e poi rimane una leggera una leggera fessura eh, che tra l'altro fa passare anche un po di polvere quando avete il telefono eh, in tasca eh, ci sono dei fermi in gomma sui bordi del telefono che servono praticamente per quando il telefono eh, si eh, chiude. Abbiamo detto che mm, comunque un prodotto molto interessante. Quando voi aprite eh, questo display Dynamic AMOLED flessibile avete 6,7 pollici di eh, diagonale con 100,1 cm quadrati eh, di superficie, 82,5% screen to body ratio e una percentuale, una definizione 1080 per eh, 2636 pollici. Eh, la densità di questo eh, display. È interessante, siamo a una densità di 425. Mm, pixel per pollice allora si è discusso molto vetro, plastica, plastica, vetro allora c'è un sottile strato di vetro che è ricoperto da materiale plastico mentre il resto del telefono è rigorosamente vetro eh, con eh, Gorilla Glass 6 abbiamo detto eh, display esterno 1,1 eh, pollici di diagonale 112 x eh, 300 pixel in questo caso è un display eh, Super AMOLED ma come funziona questo display, allora intanto diciamo che quando eh, il display vi mostra eh, le eh, notifiche, avete, vedete, un pulsantino quando sono arrivate delle notifiche eh, al vostro telefono. Potete, una volta vista la notifica, cliccare su questa notifica. Adesso ce la farò. Eh, un adesso ce la farò prima o poi, eh, vedete vi arriva essenzialmente la notifica, potete con questo scrolling sul display eh, vedere la notifica che è arrivata, cosa succede eh, quando arriva una eh, telefonata, ve lo mostro eh, immediatamente, quando arriva una chiamata e avete il telefono chiuso, avete il nome del chiamante se è memorizzato vedete potete scegliere se rispondere alla eh, telefonata oppure eh, se volete buttare giù la chiamata per dirla insomma in italiano sentite adesso probabilmente un leggero eco l'eco che sentivate era quello della chiamata che era in corso che adesso è eh, terminata se premete due volte eh, sul tasto di accensione attivate anche eh, la camera principale con cui potete eh, scattare eh, una fotografia diciamo che non è utilissima mirino poi così piccolo eh, non aiuta tantissimo però eh, diciamo che la funzione c'è e la potete eh, sfruttare allora apro il eh, telefono e arriva, come detto, il display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici. L'interfaccia è quella che conosciamo eh, bene: c'è cioè la One UI, in questo caso, però, nella versione eh, 2.0. Rimangono dei punti di forza io fra tutti vi faccio vedere ad esempio non so, l'editing eh, dei video molto ben fatto comodo eh, ma somiglia molto a quello eh, di iPhone potete anche fare un'altra cosa ad esempio che era già stata introdotta con la One UI selezionate più video e eh, create la produzione in pratica di un eh, video eh, che mette insieme i tre pezzi vedete che voi avevate realizzato solo alcune eh, delle funzionalità che avete eh, sul vostro prodotto vi sottolineo però un dettaglio allora la tastiera tastiera molto comoda molto ampia ma io come vedete ho cambiato la mia eh, tastiera rispetto a quella originale Samsung eh, ho cambiato questa tastiera originale Samsung con quella di Google per un motivo molto preciso perché adesso voi non vedete il pulsante per la dettatura vocale perché è qui eh, in alto ma essenzialmente il riconoscimento vocale di Samsung è veramente di basso livello eh, non ci sono scusanti in questo nel senso che non funziona proprio come eh, dovrebbe spesso sbaglia le parole vi fermate solo un secondo e la dettatura viene interrotta diciamo che eh, da questo punto di vista Vista Samsung deve veramente inseguire eh, perché sul fronte del riconoscimento vocale ha veramente un gap molto forte sia con Google che con Android. Eh, la fotocamera, allora, intanto. Eh, con due sensori, entrambi da 12 megapixel, cambia l'apertura, uno è apertura 1.8, l'altro è apertura 2.2, eh, poi eh, 27 mm per il sensore principale e invece eh, 12 mm per il eh, grand'angolo. Mm, la fotocamera eh, insomma, ha un miliardo di funzioni, di opzioni che avete a disposizione, a partire dal fuoco live, il video fuoco live, super slow motion, rallentatore, hyperlapse, quindi le funzioni a cui noi siamo eh, abituati qualità della fotocamera secondo me buona il video, video molto ben fatto bisogna dire che i video hanno una stabilizzazione con il sensore principale tra l'altro c'è una stabilizzazione ottica funziona veramente alla grande cioè la qualità della stabilizzazione è davvero ottima potete scegliere il formato con cui voi girate potreste anche scegliere come avete visto solo per un attimo anche il formato che prende l'intero display cioè 22 noni io tendo invece a preferire sempre eh, i eh, 16 noni eh, vi ho già fatto notare più volte che una delle cose eh, curiose no, di questo eh, telefono è il fatto che ad esempio possiate utilizzarlo come mirino per eh, la vostra fotocamera come trepiede quasi, no? appoggiate su un tavolo potete scattare foto e girare video, questa soluzione questa personalizzazione del eh, software è presente anche per altre funzioni ad esempio vedete eh, se prendo una foto che a livello nativo diciamo eh, occuperebbe quasi tutto il display quando io piego eh, lo schermo eh, riesco essenzialmente eh, a visualizzare sulla metà e poi ad utilizzare anche l'altro eh, pezzo di display come touchpad per muovermi all'interno della mia galleria e questo ci porta ad un altro dettaglio quello ovvero della posizione del telefono che vedete può essere veramente qualunque cioè il telefono rimane aperto in qualunque posizione a parte quando il peso poi spinge per portarlo verso il basso no? quindi essenzialmente questa è la comodità del telefono che volendo potete anche utilizzare in eh, questo modo. Volevo mostrarvi anche un altro eh, dettaglio, eh, cioè il fatto che quando eh, voi utilizzate il eh, telefono in orizzontale tutto sommato eh, non avete la percezione anche di debolezza, c'è cioè una solidità in quello che voi eh, utilizzate e eh, c'è da dire che insomma il rapporto 22 noni tutto sommato si sì, lascia delle barre laterali ma che non sono eh, particolarmente eh, fastidiose voglio farvi sentire l'audio eh. allora complimenti a Samsung per l'audio di questo telefono eh, qualità veramente Ottima, eh, un suono tra l'altro piacevole, una buona quantità di bassi tenendo conto che stiamo parlando sempre di un telefonino Quindi qualità dell'audio in viva voce ottima Quando siete in conversazione e siete in HD voice ancora una volta qualità di conversazione veramente sublime eh, Da questo punto di vista eh, non si può dire assolutamente niente a Samsung Facile la gestione eh, delle eh, schede invece eh, delle Reti, quando eh, dovete utilizzare essenzialmente un operatore eh, virtuale eh, vedete potete eh, muovere e aggiungere i profili ehm, al vostro eh, telefono in modo veramente molto molto semplice mm, basta inquadrare il QR code eh, per quanto riguarda il vostro operatore vedete aggiungete piano tariffario potete farlo eh, nel giro di eh, pochissimi secondi adesso in questo caso nessun piano trovato perché sto usando una eh, sim eh, tradizionale ma eh, si è visto anche il numero di telefono ma tanto questo numero di telefono si è visto un milione di volte tanto non rispondo mai eh, però insomma mh, avete visto una gestione del telefono completa ma allo stesso tempo semplice perché io credo che eh, One UI sia veramente la migliore interpretazione di Android oggi in circolazione mi manca la batteria batteria che insomma è di buon livello, siamo a 3300 mAh con ricarica wireless a 15 Watt, tutto sommato una batteria che vi porta alla fine della giornata senza grandissimi patemi d'animo, difficile fare più di un giorno con una carica della batteria, trovo che sia un oggetto eh, che da questo punto di vista è molto eh, ben eh, bilanciato. Non vi ho detto prima un paio di dettagli, scusate mi sono dimenticato della fotocamera frontale da 10 megapixel, sia eh, le fotocamere principali che la fotocamera frontale girano filmati in 4K, 30 frame al secondo in questo caso, 60 frame al secondo invece con la eh, fotocamera principale. Insomma, un oggetto eh, molto bello non c'è nulla da dire bello solido gradevole ecco l'unica cosa è l'effetto sogliola eh, dovete stare attenti perché dovunque voi lo appoggiate eh, quando lo prendete in mano l'effetto saponetta è devastante il rischio di caduta è sempre dietro l'angolo meglio utilizzare la cover che trovate dentro la eh, confezione mm, io trovo che questo sia un oggetto veramente veramente bello ma ho una considerazione finale per voi questo dunque è un prodotto molto interessante ma al di là delle caratteristiche tecniche al di là del vetro eh, o della plastica al di là delle considerazioni sul confronto con il Motorola Razor bisogna chiedersi questo movimento di aprire e chiudere il telefono ogni volta che eh, si deve fare qualcosa con il proprio smartphone nel lungo periodo è un'azione facile da sostenere? Credo che questa sia la domanda più importante a cui rispondere prima di eh, decidere se valga la pena acquistare o meno il Galaxy Z Flip. Prodotto molto bello, approvato da Mr. Gadget, ma il dubbio rimane comunque sempre presente.